Grazie Presidente, questa importante delibera eh, dà finalmente attuazione, appunto come ha detto anche l'assessore Caffarotti, all'intento della sindaca eh, di marzo di voler eh, diciamo, ridurre la COSAP eh, del commercio sulla pubblica. Eh, si è lavorato costantemente, eh, cercando di strigarsi tra i vari decreti legge eh, presentati dal Governo, per trovare la formula più corretta per poter dare appunto eh, sollievo al commercio sulla pubblica in questo particolare momento e eh, credo che alla fine, insomma, se, se l'Aula lo vorrà, eh, oggi finalmente potremmo dare un importante contributo al settore. E, mh, sicuramente c'è da dire che eh, la uh, sacrificio di Roma Capitale per i mercati, sicuramente è un sacrificio che non è solo commerciale ma anche sociale, abbiamo sempre rappresentato la funzione sociale dei mercati eh, rappresentata e eh, riconosciuta anche dagli stessi cittadini. E detto questo, ehm, invece è stata necessaria un'interlocuzione, come diceva sempre l'assessore Cafarotti, con il Ministero di Economia e Finanze per capire o eh, meglio, per comprendere meglio eh, la conversione in legge o meglio l'emendamento che nella conversione in legge è stato presentato in Senato che voleva riconoscere negli intenti al commercio sulla pubblica, settore posteggi fuori mercato, eh, un uguale beneficio, un simile beneficio. Eh, purtroppo era stato formulato male e noi subito come Commissione abbiamo convocato gli attori in gioco perché eh, verificassero appunto con il Ministero Economia e Finanze eh, la formulazione eh, dell'emendamento e poi quindi la, eh, il potenziale ristoro da parte del Governo a Roma Capitale di questi contributi ci siamo riusciti, è un successo di tutti che tutti possono condividere perché è importante che su questi provvedimenti siamo eh, tutti compatti perché eh, forse uno dei settori più eh, in eh, crisi in questo momento è la ristorazione e le attività produttive e ricettive quindi è un segnale di vicinanza che facciamo come amministratori a nome dei cittadini che ci hanno eletto questo penso che sia veramente un momento importante e ringrazio tutti coloro che, con, che hanno contribuito e contribuiranno poi a eh, dare eh, sollievo alle attività produttive già in grande sofferenza. Grazie Presidente.